buongiorno e buongiorno brucia tanto amore io ti ho detto che qua no non c'è adesso ti vado a cercare un cucchiaio tu stamattina alla grande amore è buono lo stai mangiando vuoi un po di pane da accompagnare insieme alle uova o la mangi così sai che anch'io ieri mattina mi sono fatta le uova strapazzate allora buona colazione oggi è una giornata in cui siamo in navigazione tutto il giorno siamo in navigazione tutto il giorno, non ti fare male, tu stanotte sei stata male, sei stata in bagno tutta la notte E quindi oggi possiamo giocare, andare a mangiare la Nutella se qualcuno lo desidera Ma non lo so, secondo me no, vero? Nessuno vorrà la Nutella mm. Ah, vuoi la Nutella? Senti, però oggi sei stata un po' maluccio tu, eh quindi non so quanto ti possa far bene la Nutella Vediamo da qui a oggi pomeriggio Per la merenda come starà Anastasia Va bene, buona colazione, ho fame, ciao a lavarti i dentini E ce ne andiamo in sala giochi, dai Guardate un po' qui che chi abbiamo Un esercito di paperelle Ma che carine Ma guardate quindi, dove andiamo adesso, Anastasia? Non ti ammazzare, andiamo a cercare di recuperare altre paperelle. Eh, in sala giochi. Però, io ve lo Quello dico. Guardate che belle. Sono bellissime, Io le adoro. Ah, stiamo facendo una grandissima collezione. Noi e i nostri amici Lollo e Christian, che dopo magari incontriamo, va bene? Eh, stiamo anche un po' con loro. Domani siamo a Palermo, l'ultimo giorno per Christian e Lollo. Poi noi faremo ancora Roma. Loro scenderanno a Roma. Perché? Perché loro si sono imbarcati a Civitavecchia e quindi scenderanno a Civitavecchia vecchia noi il giorno dopo a Savona, ok? Allora, adesso Anastasia è andata un secondo in bagno, poi andiamo a ricercare le paperelle che non abbiamo. Che belle belle. E poi trago. C'è una paperella molto bella. La ricordata. Iscritta Game On. Game On. Inizia il gioco. erano due. Ah, Anche qui Game On o Game Over? Game Over. Beh, hai visto? Abbiamo game one e game over, non ce ne eravamo accorte. Ok, stiamo andando dove Ani? In sala giochi, al ponte 16, a cercare le papparelle che ci mancano. <ride> Eccoci qua, qua, qua. È pieno? C'è troppa gente Ani, vieni. Noi siamo sempre alla ricerca di un ascensore libero. Quale ascensore arriverà per primo? Siamo eh, arrivate in sala giochi e qual è? Nel nostro mondo. Vediamo un po' la situazione delle paperelle com'è? Guardiamo un po' le paperelle. Anastasia prende le tessere e adesso si darà la pazza gioia. Ma quella marrone non ce l'abbiamo, eh? Ale cosa stai cercando di prendere? Ce l'abbiamo già! Pirata! No. Sì! Non abbiamo già il pirata! si sì. guarda quella marrone no, quella marrone no. non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo il pirata a me sembra di sì ragazze no però guarda lo fai ce ne sono di più oggi l'hanno caricato dai ah, prendi il pirata se dici di non averlo a me sembra di sì però se no c'è quello verde quale? quello verde reso il pirata l'abbiamo adesso guardo prendo quella verde griterata. ben arrivato sentiamo quella marrone bambine vai Vero, eh un pochino più a destra vale pochino... ok prova no vai, vai vai vai prendo io posso provare no provo io così vai no vai, vai, è andata sotto dai Ani, prova tu. Più a destra. A destra. Boh Prova. Bravissima Anastasia Bravissima. Ok. Ok, allora senti, adesso basta. Lasciamo stare queste paperelle. Le abbiamo già tutte. Giochiamo a qualcos'altro. Non mm, basta. Mi, bravissima. Adesso basta. Adesso le abbiamo tutte, vabbè, sfidate in una gara di moto? Vai! Vai! Brava, di prima! Brava amore, seconda? Sì, l'hai trovate ieri, vabbè! Eh? Ieri? Eh, lo so, anch'io sono arrivata prima! Brava che Andiamo a ritirare le paperelle in stanza? No! Eh, ho capito, ma io ce le ho tutte qua, sempre in città! il nostro amico Lollo ciao vai giochiamo Lollo uccidiamo questi clown mi raccomando vado in camera e torno poso le paperelle arrivo subito occhio a lei un secondo veramente Vanessa Sì, Vane non, le dare, non la lasciare da sola eh c'è Lollo grazie arrivo subito Oh, siamo usciti al ponte d'oro, vieni qua, amore! Allora andiamo a metterci una felpa perché è sul ponte in cui si ha... Vanessa Ciao colettino. allora Vanessa lascia la stare perché la, la fai cadere. Dai, aspettiamo papà e andiamo a mangiare. E poi oggi pomeriggio incontriamo ancora Lollo e Cristian. Andiamo a far merenda con la crepe oggi? Sì, sì, adesso! No, adesso no oggi. con Lollo. Eh, dobbiamo trovarli però, sì. Oggi per pranzo proviamo questo nuovo ristorante sulla nave che si chiama? Colombina? Colombina. Perché oggi siamo in navigazione e non siamo scesi da nessuna parte. Guarda per pranzo. Hai guardato il menù? Brava, ci Devi sono le lasagne. Guarda. guarda se ci sono le lasagne, ci sono sì. le lasagne. Yeah. Sono le lasagnette? Buone. Buone? Sono buone alla fine, C'eri che non erano buone. Sono piaciute? Bravo, sei bravissima che è successo? Vanessa ti sei madonna Vanessa? Cosa hai fatto? Vanessina? No, ma cosa c'è? il c'è per forza, è calda! Dai, dai! Io però non ho disinfettante che di tutto, non ma ho mai pensato che riuscivi ad tagliarti in vacanza. Brucia è brutto. Vane, vane, ascolta, ascolta, usa l'acqua fredda, non bollente. Fredda. No, ma fa niente, anche se brucia. Poi andiamo a chiedere se hanno un po' di disinfettante in farmacia in eh, in ah! Ma perché urli? Cosa c'è? Ah. Ma no, cosa? È un po' d'acqua. Ah, ho, ho comprato i cerotti, eh? Ci sono i cerotti, lo vuoi? Cerottino. Sì. Ani, c'era un sacchetto di carta con dentro tutte le medicine che avevo comprato prima di venire qua Anastasia, Vanessa, quanta carta stai usando? Buttalo l'ultimo pezzo, Che, hai che ah, Era un sacchetto di carta che Bianco Vanessa, madonna santa, un dito, ti stai facendo una mano, un braccio È solo un dito Mi sembra un po' esagerata questa reazione per un dito Forse è la prima volta che vi fate male ti brucia amore Adesso cerchiamo i cerottini va bene funge. Brucia punge oh Il bagno era appena messo in ordine Guardate ragazzi Camera in ordine vediamo quanto dura eh. Già abbiamo una felpa sbattuta qui Un pigiama buttato lì Adesso lo cerco io Devi chiedere a papà sai perché Ha messo in ordine a meno che non è qua nei cassetti Ma non credo No, ma era qui fino a stamattina. Poi papà ha messo tutto in ordine. Eh, chiediamo a lui. No, oh, non ce l'ho. Fa vedere, Vane. Andiamo a chiedere il disinfettante? Sì. sì, andiamo, dai, non mi piace. Guarda, dai, non... andiamo. andiamo, dai. Una cosa, sì. sì, ragazzi, abbiamo delle paperelle bellissime, Così ma poi ne abbiamo tanta. Sì, allora, ah, ce ne sono ancora alcune che non siamo riusciti a prendere Soprattutto quella d'almata, ma è troppo in fondo vabbè, E non so se ce la faremo Questa è di stamattina l'ho voluta io Me la sono presa io, la fragolina sì. Prima di andare devo capire dov'è Medica la 9 Eh, 9 chiedo dov'è allora, chiamo sì. Allora niente, Vane, ho chiamato E il pronto soccorso apre alle 4 Se vuoi un po' di disinfettante Se no cominciamo a mettere un cerottino Poi alle 4 andiamo, va bene È al piano 3, mi ha detto la reception Ok? Vai, vale, lo metti da sola ti aiuto Metti da sola? Ti brucia, amore? No. E eh, ho visto, amore. Ma è... come hai fatto poi? Scusa, eh, stava entrando... Sto... Eh, entrando in cabina. Fa, Fa vedere? Stava entrando in bagno. Scusa. È inciampata. È inciampata. Ma no, ah no, Io l'ho visto. Ma qui ti sei tagliata. Eh sì, secondo me. Stavo facendo così perché mi insieme il filato. Ho sbaglio No, no, no. Quindi per tagliare l'ha fatto. Bene. tagliato. gioia, amore. Vabbè anche questo però... Sì dopo andiamo a disinfettare, Anna quanto sangue dai Sì Eva, ah, ne abbiamo trovato il... Non lo so l'hanno trovato quelli delle pulizie Chissà dove l'avevamo lanciato noi Che siamo super ordinate come anche a casa no, nostra Guardate, giratemi Cosa? Io l'ho già fatto vedere però ci sono già troppe cose che a me danno fastidio Però vabbè Beh, Io sono cose. rassegnata A posto? Dai adesso riposiamoci un pochino che poi andiamo a far merenda con i nostri amici Va bene? La... succede. Eh, tanto ce ne oppresi lo un altro. Ma andiamo a disinfettarci? No. Perché? Da chi? No, andiamo a disinfettarci, andiamo un attimo al piano 3, chiediamo all'infermeria, in dai. Vieni. Eh, è sempre meglio. No, vieni, no. poi andiamo a mangiare la pizzetta. Non lo sto qua. Eh, Io non torno a prenderti, eh. Ce l'hai le tessere nostre? Sì, miele. ce le ho le tessere, stai tranquilla. Andiamo a disinfettarci questo dito. Sì, no. Sì, no. Al, al al 3. Al, de al desk 3 detto di andare. 3, 3, 3. è il 3 dove ci siamo dove siamo scesi due giorni fa per uscire andare a Barcellona dobbiamo scendere, prendiamo l'ascensore allora siamo arrivati al 5 lì c'è il bar qua è chiuso e qua si sale o facciamo tutto il giro delle camere probabilmente Ce ne freghiamo di questo disinfettante. Allora, Ce l'hai il cerotto su? Allora andiamo, al allora andiamo a vedere se riusciamo a trovare i ragazzi. Qual era, no, Vane? Andiamo al bar? O... Sì, andiamo. Volete far merenda o no? Avete fame sì. o no? Mi avete detto no, che avevate fame? O oh, 16. No. no, avevate fame e adesso andiamo a mangiare, non a giocare. L'otto? Qual era? Sì, l'otto, l'otto. Sei sicura? Ah sì, la sagra dei sapori. L'otto. Finalmente siamo riusciti a prendere questa merenda di pizzette. Come sono? Sono buone? Sembrano buone. Adesso ne assaggio una anche se non dovrei più mangiare. Va vale, nel dito, brucia? Senti, magari più tardi con papà. Proviamo a vedere se riusciamo ad accedere al piano 3. Eh? Io vorrei disinfettarlo, preferisco. Non vorrei che ti venga un'infezione, va bene? Dici di no? che abbiamo trovato la Nutella anche Buona, qui eh, pensa che oggi è il quarto giorno che siamo sulla nave ed è la prima volta che facciamo merenda e c'è pane e Nutella hai visto tu e la tua crepto senti ma il burrito come sono fritti e unti vero io li immagino così unti adesso li assaggio ho fatto l'ascensore con il piano 3 quindi adesso ci andiamo Ok, vediamo di disinfettare questo ditino, poi basta. Dobbiamo solo a riuscire a capire dove è l'infermieria. Ospedale, eccolo qua, destra. Io... No. Questa muta mi guarda andare in Ospedale ingresso. Siamo riusciti a venire in ospedale anche sulla costa, eh? No, ma siamo dei geni. Chemical Locker. Dalle 4 alle 5. Sono già le 5, eh? Tre, no, niente, sono le 6 meno un quarto e quindi è chiuso l'ospedale. Ma ah, niente Vanessa, questo dito non lo dobbiamo disinfettare. Andiamo. No, non toccare che magari suona qualche allarme. Eh sì, eh. Boh, dai, a posto. Ci abbiamo provato. Il tuo dito rimarrà così. Speriamo che non ti viene nessuna infezione. Ragazzi, l'abbiamo trovato, dalle 4 alle 7. Apri? Aprile la porta, andiamo? Apro io? Mm -hmm. Ok. Covid, zona rossa, no? Covid green Allora, spieghiamo ai nostri amici sì. cosa è successo sì. Niente, è uscita questa infermiera sì. che ci ha detto che per poterti disinfettare doveva uscire un medico Ti avrebbe prima guardato il dito e poi ti avrebbe eventualmente disinfettata Ma era anche a pagamento Il medico forse non c'era E comunque direi che per questo taglio non ce n'è bisogno A meno che domani il taglio non si aggrava Ma speriamo proprio di no Ti fa ancora tanto male? Sì? Ma guarda te ma no, non potevo portarmi il disinfettante con tutto quello che mi sono portata. Domani siamo a Palermo. Ma casa scolacida! Non cadere. Cristina, come stai? Questa giornata in navigazione sta per terminare con un bel dito rotto. Eh? Poteva mancare. Dai, cerca di sopravvivere. Ma ti fa male. Ti fa un po' male, vero? Non Mi piace questo taglio, mannaggia. Domani in farmacia a Palermo ti compro il disinfettante, subito, ok? Dai vado a lavarmi e sono facciam tardi con i ragazzi che ne abbiamo dato appuntamento. Ciao Lollo, buon aperitivo. Uno dei quasi ultimi aperitivi, eh! siamo quasi alla fine della crociera. Domani? Sì, ma noi guardiamo. Vorrei... Tu, tu il giorno prima di noi, quindi abbiamo ancora domani. E poi, non... e poi basta, mamma che tristezza. Fa niente, ci rivedremo, è una promessa, ok? sicuro andiamo a cena eh Lollo ci vediamo dopo in sala giochi va bene bimbe finiamo di mangiare vi porto in sala giochi eh e c'è Lollo che ci aspetta va bene va bene buon appetito ci vediamo dopo se non hai altro da fare aspettami che arrivo va bene ciao grazie ciao ah, ma cos'è qui Crepa a mezzanotte <ride> ti sei spaventata avevi fame non prenderlo per vizio signorina eh? solo stasera, la prossima volta mangia a tavolo ok? dai veloci che andiamo a dormire la giornata è finita e domani siamo a Palermo che bello giornata finita, fammi vedere il tuo ditino lo vuoi mettere un cerottino? sembra che ti ha messo dei punti hai un brutto taglio, eh? complimenti sei stata veramente brava, forse hai superato te stessa qua in vacanza non toccarlo Vane che non so neanche se hai le mani pulite vai a lavarti Buonanotte, ci vediamo domani a Palermo mm. no, che amore mio Adesso mi tutto in ordine Tu sei speciale Anch'io Sì, tu sei specialissima, guarda sì, Però mi che mi Dai amore, diamo la buonanotte ai nostri cucciolini Che domani ci dobbiamo svegliare presto, dai Cucciolini, cuccioline Iscrivetevi al canale, attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video Thank you.